Siamo presenti come Associazione Salute e Vita e Comitato Salute e Vita oggi qua perché eh, è importantissima questa manifestazione che in tutto il mondo chiede oggi il tempo è scaduto chiede di fermare la, il cambio eh, del clima il cambiamento climatico che sta avvenendo a causa dell'inquinamento a causa della classe politica che non è capace di dare risposte concrete di fermare lo sfruttamento del mondo oggi questi studenti chiedono ad alta voce di fermare questo sterminio stanno eh, distruggendo il futuro e oggi come presente e come futuro gli studenti e noi siamo accanto a loro Combattendo per chiedere di interventi immediati anche nella nostra città con le Fonderie Pisano, chiediamo di fermare quel mostro che inquina, che crea un inquinamento atmosferico e crea danni gravissimi alla, alla popolazione. Chiediamo di fermare anche a Salerno con Cinemazione, abbiamo organizzato tre giorni di manifestazione a partire da oggi, oggi aderiamo qui, oggi pomeriggio saremo a casa di Andrea sulle eh, Fonderie Pisano. Domani mattina faremo l'archivio di Stato per organizzare la, la, la battaglia eh, sull'immigrante e diritti sociali e domenica parleremo di, con eh, Vincenzo De Marco, con altri artisti di carceri e di e di diritti sociali violati in questo paese Salerno scende in piazza per supportare Greta una ragazza di 16 anni che ha protestato davanti il Parlamento svedese scioperando da scuola per chiedere un impegno concreto da tutti i paesi più sviluppati contro i cambiamenti climatici uh, Greta uh, spiegava come sia inutile andare a scuola se non c'è un futuro infatti la comunità scientifica ha detto che tra 12 anni ci sarà il punto di non ritorno quindi se non facciamo qualcosa adesso non, possiamo, non, non potremo più respirare tra 12 anni, I studenti di Salerno sono scesi in piazza proprio per far capire che anche loro ci sono, anche Salerno c'è come tutta Italia e tutto il mondo. La nostra presenza di oggi è un modo per, per manifestare che non siamo inermi a quello che si, che si succede intorno e la nostra non è indifferenza e proprio con queste manifestazioni vogliamo, vogliamo far capire che siamo consapevoli di essere le istituzioni del domani e che le nostre idee che hanno radici nell'oggi possono cambiare il futuro e soprattutto possono migliorare e cercare di, di migliorare quel che è la condizione del nostro pianeta. Possiamo pensare a noi stessi ma soprattutto alle generazioni future e queste manifestazioni ci fanno capire quanto è importante il nostro pensiero il nostro agire nella, nella comunità odierna.